Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio, ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ci troviamo a Roma in via Bergamo 56 al ristorante Ops, dove sono venuto a mangiare qualche volta, mi sono trovato molto bene e ve lo vorrei far vedere. Oops è un ristorante completamente vegano con una formula particolare. Si mangia a buffet, qui potete vedere tutto il ricco buffet, ci sono tantissimi piatti buoni, i piatti c'è specificato se sono proteici con carboidrati, se è un piatto grovista senza glutine, eh, se è un prodotto congelato, se c'è il sale, se c'è la frutta a guscio, se c'è la soia, se è piccante. E, niente, voi venite sì col vostro piatto, vi riempite il vostro piatto di tutte le cose buone che vedete qua e volete mangiare. Poi una volta che avete il piatto pronto lo portate alla cassa dove c'è una bilancia, si pesa, vedete che qui abbiamo, abbiamo l'humus, qui abbiamo vari tipi di humus, qui ci sono tutte le paste, legumi, lasagne, cannelloni, qui c'è tutta la sezione delle verdure, qui ci sono i fritti, qui abbiamo le salse, qui abbiamo le spezie e quindi niente, voi vi fate il vostro piatto, poi lo portate in cassa, ve lo pesano con la bilancia e praticamente si paga 28 euro al chilo che non è tanto perché io mi faccio un bel piatto da 7 etti, mi costa meno di 20 euro alla fine un posto elegante, un quartiere abbastanza elegante, 20 euro non è, non è troppo poi ci sono tutta una serie di scelte crudiste, ci sono le centrifughe, ci sono le spremute, ci sono i gelati i gelati, i dessert quindi il posto è bellissimo, non, non lo inquadro perché sennò poi dovrei chiedere il permesso alle varie persone di essere riprese, quindi vi ho fatto vedere solo il buffet, comunque vi invito tutti a venirci e niente, vi saluto, alla prossima, ciao!